Ciao a tutti da Parafranze e benvenuti in questo video unboxing Oggi apriremo questa pinza multiuso economica L'ho comprata perché mi sembrava un ottimo prodotto Dovrò provarla e farò un seguito dove mostrerò come funziona Ecco qua Abbiamo la custodia in nylon, molto resistente con anche l'asola per la cintura andiamo ad aprire la nostra pizza. ecco qua il cellophane e la custodia ecco qua molto grezza, semplice molto pesante come vedete qua dietro abbiamo anche la sicura per evitare spiacevoli inconvenienti Abbiamo questa angolazione particolare che ci permette di raggiungere posti che le pinze normali non raggiungerebbero. Qua abbiamo i denti zigrinati. Taglia cavi e spela fili. Ecco un consiglio che vi do è di lubrificarla perché sento che è abbastanza secca. Andiamo a vedere le dotazioni che ci sono in questa pinza lama con seghetto sembra ben fatto non trovo segni sulla lama che mi facciano dire di una scarsa lavorazione tutto sta poi nella durata ovviamente riapriamo la sicura e troviamo un cacciavita stella una apriscatole e apri bottiglie ovviamente una lima ragazzi scusate la qualità della, del video ma non ho la videocamera devo farlo con la macchina fotografica sono in vacanza anch'io e un cacciavite a lama l'unica cosa che non riesco a capire a cosa serva è questo che ha una molla probabilmente con questo gancio serve per sollevare qualcosa se sapete cosa serve ditemelo nei commenti perché ne sono anch'io all'oscuro ecco la cosa bella di questa pinza è la regolazione della tensione di questa molla che fa sì che la pinza sia più o meno morbida o dura ovvero schiaccio poco e si chiude prima schiaccio poco e come vedete rimane più aperta molto comoda abbiamo qua un piccolo binarietto che si sposta avanti e indietro proprio cambia la tensione di questa molla al suo interno benissimo per questo video è tutto da Parafrance, ci vediamo alla prossima recensione.